Vi sembrerà strano, ma lo sapevate che quando avete fatto l'aperitivo e avete ordinato uno spritz, non avete mai ordinato l'aperitivo originale? Oggi è qui con noi Matteo del Bresciano Malmostoso. Ciao, ciao Malmostosi. E accendiamo le idee e sigla! Ok Matteo, allora... Spiegaci questa cosa, la differenza tra uno spritz e un pirlo. Il pirlo, allora il pirlo è la differenza... è è abissale, nel senso che cambia proprio, cambiano proprio gli ingredienti. Il birlo, che è l'aperitivo bresciano per Antonio Masi, tra l'altro è stato anche citato dal New York Times come, aperitivo come cocktail da aperitivo dell'anno, eh, un paio d'anni fa, adesso non mi ricordo giusto. Comunque, cambiano gli ingredienti. La base è sempre... Eh, il Schels alla fine diciamo certo. eh, cambia il vino perché si tratta di un vino fermo tipicamente un Lugana quindi zona Lago di Garda e invece del, dell'Aperol che troviamo nello Spritz abbiamo il Campari quindi è, è anche un pochino più strong come, come aperitivo quello che dico sempre è che i Veneti si vantano tanto di bere ma finché bevono leggero è facile no? Quindi c'è questa gara che è da, è da sempre tra voi e i Veneti sostanzialmente. Ma sì, è un, è un astio bonario in realtà, eh, anche perché comunque vabbè, adesso lo spritz è diventato, è diventato molto mainstream e noi siamo fieri invece di avere un nostro aperitivo che rimane nei confini di Brescia. Certo. Quindi Non è che miriamo a farlo, diventare, a farlo diventare troppo, però comunque ne andiamo assolutamente fieri. Certo, certo. Quindi a Brescia solo Pirlo o c'è qualcuno che ancora è eh, trasgredito? Allora il problema, è la cosa che, che mi fa tantissimo arrabbiare è che è, è come chiedere, eh, che ne so, un, una carbonara con le, le linguine al pesto. Sono due piatti completamente diversi. Quindi se io vado dalla barista e ordino un Pirlo io mi aspetto che mi porti il bicchiere al rosso Campari. E invece la domanda che quasi tutti... Fanno tutti i baristi, fanno è, è lo vuoi col con o col campari? No, se cioè, Pirlo è col campari, se vole, vole, avessi voluto qualcosa col, col aperolo ti avrei chiesto un, uno spritz. Da lì, tra l'altro, la nostra maglietta che abbiamo, abbiamo dedicato a questa cosa Geniale. che c'è scritto: Pirlo Aperol da diesel a tua sorella, cioè Pirlo Aperol lo dice a tua sorella perché non esiste. Vabbè ah ci credo comunque, bellissimo questa cosa. Ascolta, e, diciamo allora, quindi il vostro sostanzialmente è un profilo che fa dialetto bresciano sostanzialmente, raccontaci sì. un po' di tutto quello che fate, che come è nata l'idea, cosa avete mh, messo in piedi e come sta andando. Allora l'idea nasce da, da niente di nuovo in realtà perché vabbè partendo dal dialetto che è una cosa più vecchia dei nostri bisnonni eh, parte comunque nel 2014 quando c'era l'ascesa del milanese imbruttito no? certo. e quindi ho detto vabbè Facciamo qualcosa anche a Brescia, perché comunque anche noi abbiamo il nostro orgoglio da difendere. Tra le altre cose, diciamo la Lombardia rispetto per esempio al Veneto, no? se prendiamo come esempio il discorso della parola di prima, è un po' più disunita, un po' meno omogenea rispetto certo. al Veneto. Il Veneto cambia un pochino il dialetto, ma in Lombardia è completamente a volte diverso. Da, da una parte dall'altra si richiama un po però tanto anche all'interno della stessa brescia veramente da un, da un paese all'altro cambiano anche proprio le parole totalmente comunque vabbè, quindi ascesa del milanese imbruttito facciamo qualcosa anche a brescia c'è qualcosa anche a brescia ma brescia imbruttito non esiste non, non si, si dice, dice certo, non è certo. una cosa usuale e, e quindi sono stato lì era il 2014 eh, a pensare per diverse settimane cosa faccio, cosa non faccio, come lo chiamo, come non lo chiamo. Voglio che abbia un'identità propria, non voglio ripercorrere la strada dell'imbruttito. Anche poi per discorsi di copyright, che vabbè ci sta. Certo, certo. Però Però, eh, cosa facciamo, cosa facciamo? A me continuava a risuonare in testa questo malmostoso. Ma perché? Perché malmostoso cosa vuol dire? Un misto fra permaloso, musone... Mh, neanche incazzato, insomma... Una persona un po' chiusa. Sì, come dire, brontolone, forse la parola brontolone. Esatto. brontolone. E, e quindi, effettivamente, il bresciano è così: è un po' brontolone, un po' musone, un po' chiuso, introverso. Però poi, quando entri nelle grazie del bresciano, è il primo che ti dice: Bevi un pirlo, Hola, cioè, via. Ma sì, è così. Alla fine è così. Noi, Bresciano, dopo, dopo ci apriamo. All'inizio sono un po' diffidenti, no? Ma poi Ci apriamo tutto. e, e, via. e, e si siamo conviviali. Con un pirlo siamo tutti a posto. Ma anche con due, con anche tre. Con tre. Vabbè, cioè, cioè, si inizia tipo, da uno, poi... Più... È, è una cosa lineare, nel senso, più i pirli i bevuti aumentano, più si diventa conviviali. Certo. In quanti siete, Matteo? Allora, siamo, siamo partiti in due. Io ed Enrico... Eh, poi nel 2018 abbiamo fatto un evento con, con Omar Pedrini e si è unito a noi un terzo amministratore che è Nicola e poi abbiamo due persone eh, Laura e Alessandro che ci aiutano a a creare i meme, certo. perché essenzialmente noi giochiamo tanto col dialetto, giochiamo tanto con i proverbi, modi di dire Bresciani, eh, però bisogna inventarsi qualcosa di nuovo tutti, tutti i giorni. I giorni certo. Una vignetta, prendere magari il meme del momento, o addirittura cercare di lanciare un nuovo trend. Poi ho visto e, che anche tu fai facile. le storie, quindi fate anche molto live. Sì, sì, allora diciamo che eh, quotidianamente pubblichiamo due meme. Un meme eh, nuovo la mattina e un meme... Diciamo già utilizzato in passato per dare un po' di revival certo. alla cosa. E, e poi pubblichiamo storie, quindi brevi video, adesso anche qualche TikTok ogni tanto, perché questa piattaforma eh, ormai quella. sta spopolando è... e esatto. dobbiamo, dobbiamo adattarci. È però si storia, piccoli sbaglio, video, giusto? reel. Scusami, è difficile su TikTok. Eh, TikTok è una piattaforma abbastanza difficile perché soprattutto in un profilo, una pagina come la nostra che è, mo è molto, parla passano i termini certo. di settore, nel senso TikTok è molto, diventa molto mainstream, a me capita spesso di vedere video in inglese, certo, di americani, certo. di, sì, sì, di sì. qualsiasi altra persona, non è un problema, lo capisco, lo parlo tranquillamente… Però è difficile andare a prendere il bresciano, eh certo, a meno certo. che uso di hashtag e roba del genere. Però è veramente, veramente difficile TikTok. Eh certo. per adesso Instagram ancora è ancora quello la piattaforma che prediligiamo. Siamo circa 80 e qualcosa mila su Facebook, un gruppo è sempre su Facebook di... di persone, passami il termine, forse un attimino su di età, che amano scambiarsi fra di loro i detti, modi di dire certo. le cose vecchie, e eh, di 12.000 persone, mi pare, e 46.600 circa adesso su, su Instagram. Beh, insomma, un bel risultato comunque. Considerando esatto che è solo Brescia, certo, certo, non è male. Non è male, non è male. Ascolta, e poi arriviamo anche un pochino a quello che abbiamo fatto magari assieme, però vorrei parlare del merchandising in generale. So che anche lì avete fatto bei numerini. Sì, abbiamo fatto dei bei numeri perché allora il 2020 2020 lockdown, tutti fermi, tutti a casa. Certo. Eh, Nicola, il mio socio, si occupa di merchandising, quindi ce l'avevamo in casa. E ha detto cavolo, anch'io però devo ripartire perché certo. sono stato fermo. Eh, dai, dai, eh, certo. Che dici se iniziamo a fare qualcosa? Gli ho detto: oh, finalmente è arrivato il momento. Eh, quindi sfruttiamoti, <ride> e va bene, partiamo. Quindi, quell'estate abbiamo provato un. Un po' per test, a fare una, una maglia che essenzialmente va a riprendere il logo di un famoso sito di intrattenimento per adulti. Che qualcuno conosce, diciamo? Qualcuno, eh. no, qualcuno, qualcuno che, tra l'altro, durante la zona rossa Lockdown dava l'abbonamento premium gratuito ah, ah, ah, agli italiani. Ottimo. Quindi Tra le altre cose, io ne ho uso molto volentieri. <ride> Comunque, eh, facciamo questa cosa, però, con la scritta Spiedo Spiedo che è un piatto tipico bresciano e quindi facciamo questa cosa ho scritto food porn Bellissimo. of Brescia e facciamo semplicemente questo, questo modulo da compilare online fatto su un form di Google e riceviamo qualcosa tipo 200 ordini pazzesco quindi mettiamo una cosa pazzesca quindi neanche ne, ne senza il sito sostanzialmente una form su Google proprio una form su Google pazzesco. una form su Google ti dice nome, cognome cellulare indirizzo eh, la, la taglia e cose del genere ma il pagamento e, scusami ricordo, come, avete, come avete gestito la cosa del pagamento? <ride> allora ah, ma, ma lì no. semplicemente, semplicemente Paypal ah, o se qualcuno, o se qualcuno eh, lo veniva direttamente a ritirare ah, sì. eh, si, si al si negozio o ci si trovava per strada perché non si poteva certo. ancora diciamo incontrarsi eh, semplicemente lì vabbè ci si, ci si pagava così eh, è stato un po' un test eh, quindi 200 e qualcosa maglia, ho detto va bene adesso facciamo le cose giuste, abbiamo aperto uno shop, eh, shop.brescianomalmostoso.it che si appoggia su Shopify una, sì, sì, certo, una forma certo. abbastanza famosa e lì abbiamo incominciato a fare un po' di magliette di grembiuli eh, abbiamo anche fatto proprio delle linee tipo quella dello spiedo: c'era la maglietta, c'era il grembiule, c'era la felpa. Eh, dopo, abbiamo fatto addirittura dei taglieri a forma di maiale, a forma di mucca. Per esempio, quello di mucca, te la, te la faccio breve: c'è mm -hmm. un, un proverbio che dice in bresciano, la boccola è mai stracos la samia de aco, che vuol dire la bocca non è stanca se non sa di mucca. Quindi, vuol dire che a fine pasto un pezzetto di formaggio ci vuole ci sta sempre. sempre. Quindi, tagliere di, per formaggi a forma di mucca con inciso a fuoco. Eh, questa frase qua. Poi abbiamo fatto tanto altro, capatappi, gli ombrelli, sempre con eh, quella, quella frase, quel detto bresciano, che va a riferirsi all'oggetto. Certo. Che sta, che sta. Me ne viene in mente una carinissima, che abbiamo fatto recentemente, una borraccia. Mm -hmm. Visto che eh, è, siamo in un periodo molto green, eh, quindi le, le borracce vanno. Si sa bene che una delle parole più famose tra Brescia e Bergamo è pota. Quindi noi abbiamo fatto... Eh, questa scritta sul lato con scritto potabile. Potabile, ma scusami, pota, se non... scusa se ti dico l'esigenza, non vuol dire nulla o sbaglio? Allora, vuol dire nulla ah, dire... e vuol dire tante cose. Quindi dipende dal modo in cui lo dici, quindi dal tono che usi, nel contesto in cui lo usi. Se per esempio dici, oh ma sei arrivato in ritardo, uno ti dice pota... È come per dire scusami, non l'ho fatto apposta, non è colpa mia. Se cioè, invece dice è eh, pota, vuol dire no. Eh, è non c'ho tempo, eh, non mi rompere le scatole. Pota, cioè, Dipende dal modo in cui lo si dice. È una parola jolly. Una cosa è una che parola non... jolly. In l l non esiste una parola jolly, però il bresciano ce l'ha. Il bresciano ce l'ha, <ride> esatto, esatto, esatto. Quindi discorso Covid, dicevi ti ha portato questa cosa e poi adesso avete fatto un sito e state andando bene, come sta andando? Sì, sì il, sito, il sito vende bene e poi in appoggio diciamo nel negozio di Nicola, nel negozio fisico certo. la gente può comunque andare ad acquistare perché abbiamo anche iniziato a fare un po' di, di, di scorte, di magazzino perché effettivamente certo. stampare su richiesta una maglietta eh, faceva aspettare molto comunque le persone. E quindi abbiamo approfittato abbiamo approfittato di questa cosa qua continuiamo a lanciare delle cose nuove mm -hmm. abbiamo in mente delle cose carine per per natale soprattutto e... qualcosa lo devi dire anche di sorpresa senza dire nulla non dire Ma allora nulla. Mh, qualcosa <ride> allora io ti posso dire che abbiamo iniziato a collaborare con questa illustratrice sì. Quindi, una disegnatrice veramente brava per eh, per fare, trasformare il nostro logo che ve lo faccio vedere qua dietro bello, sì si vede. Okay. è essenzialmente un vecchio imbronciato che rappresenta no, certo. il Bresciano Malmostoso eh, l'abbiamo portato un po' in vita quindi gli abbiamo dato un corpo e lo mettiamo in varie situazioni che, eh, che rappresentano poi l'oggetto la cosa sul quale verrà stampato, realizzato Così. quindi andremo poi a realizzare quindi, delle vere e proprie linee di prodotti che possono essere sparo, la tazza, il mestolo o la cover o la cover per dare un po' una continuità ehm, una continuità a questo personaggio tra l'altro scusami mi è arrivata giusto ieri, oh, perché, perché ho cambiato il telefono, giusto ieri mi è arrivata, quindi ecco, logo del Campari tagliato, in realtà Però. ho scritto Tire a Campare, cioè Tiro a Campare. Bellissima, bellissima. Quindi abbiamo giocato anche su questa cosa qua e di questa per esempio abbiamo la maglietta, abbiamo tante, tante cose. Avete tanta roba, quindi, bene. per Natale anche… Aspettatevi, aspettatevi anche aspettatevi delle piccole anche novità da questa da questo, questo Esatto, esatto. bene, bene. Eh, niente Matteo, diciamo dunque no novità che avete in futuro? Avete qualcosa in serbo di nuovo? Allora, eh, abbastanza, nel senso che eh, abbiamo iniziato a collaborare in modo stretto con altri, passami il termine, influencer di Brescia. Mm -hmm. eh, siamo diventati molto amici, quindi abbiamo iniziato a collaborare con, eh, con il Bazzo, Diego Bazzoli che è il campione mondiale di barba lunga, una cosa del genere, è andato a Ciao Darwin, è andato, da è andato un po' dappertutto, ed è di Brescia. Abbiamo iniziato a collaborare con lui, abbiamo iniziato a collaborare con un, un influencer di gin, perché spo, sta molto spopolando la moda del gin, anche a Brescia, che è la provincia d'Italia con, con più produttori autoctoni di gin. Pensate, a te, non lo sapevo. Beh, ne abbiamo 20, 20 in tutta provincia, 20 in tutta provincia. E quindi vogliamo mettere insieme un po' le idee per realizzare, per farvi divertire. Mettiamola è bello, cioè, è bello perché io penso sempre che quando, eh, c'è cioè dietro al dialetto, dietro a tutte queste cose qua, ci sia comunque cultura, no? Eh, e quindi noi siamo nati da, da ovviamente dai nostri nonni che parlavano dialetto, eh, ce l'hanno insegnato quando, e lo parlavano quando noi eravamo piccoli io avevo mio nonno che parlava solo dialetto ovviamente il mio dialetto che è il mio dialetto reggiano eh, e quindi insomma penso che questo faccia parte di cultura e secondo me anche questo rinnovamento con Facebook con Instagram, con TikTok con tutto ciò che è online secondo me è azzeccatissimo e oltretutto è una cosa che sta andando bene quindi sì, bravi sì sì allora, diciamo che il problema del dialetto è che è una cultura un, quella che abbiamo in Italia veramente unica al mondo nel senso eh, in molti altri stati paesi del mondo c'è l'accento che cambia ma non c'è una vera e propria lingua cioè qua parliamo di parole che in italiano non esistono non esistono, esatto veramente. cioè non è pronunciata in modo diverso io facevo l'esempio te lo dicevo anche un'altra volta il, il lavandino a Brescia si chiama il sicer. Sì, sì. Ma che cos'è il sicer? Non esiste come parola in italiano. Il carciofo è l'articcioc in, in dialetto, cioè proprio quindi è una lingua che, però, purtroppo, essendo la, la lingua del popolo, la lingua del volgo, certo, eh, non è scritta e quindi rischia di perdersi. Uno dei nostri obiettivi e tenerla un attimino viva, mettendola per iscritto su cose che fanno divertire. No, no, quindi è un'ottima un idea, giovani. è un'ottima idea, assolutamente. È proprio bello, sì, quindi... E poi guarda, anche, anche nei giovani c'è comunque un ritorno, proprio una voglia di, come dire, di, di dialetto, perché insomma, eh, ne, avevo, ne parlavamo prima. Sì. Niente Matteo, io ti ringrazio per questa intervista e rimandiamo magari ripeti il vostro i vostri link avete facebook sì allora facebook il bresciano malmostoso ehm, instagram e il bresciano malmostoso eh, tiktok uguale il bresciano malmostoso il, lo shop shop bresciano malmostoso nel menu in alto c'è anche un link per andare a vedere le cover appoggiate su cover eh, personalizzate e quindi questo direi che è proprio tutto quello che ci riguarda benissimo perfetto niente grazie ancora io ti saluto un grande abbraccio a tutti quanti ciao, ciao.